Il Laboratorio di Preistoria del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena si trova all'interno del complesso dei Servi. Le attività svolte dal gruppo di ricerca spaziano da un livello teorico formativo ad uno più tecnico-pratico, coinvolgendo ricercatori e studenti in diverse attività, come il Laboratorio di Ceramologia e quello di Industria Attraverso la ricostruzione grafica delle forme ceramiche e lo studio dei processi tecnologici usati per la loro realizzazione, è possibile definire datazioni relative dei contesti, ottenere diverse informazioni sugli aspetti funzionali dei contenitori o sull'organizzazione sociale ed economica dei gruppi umani. Con l'analisi degli strumenti in pietra si può determinare la materia prima e le tecniche usate per la loro realizzazione identificarli in tipi precisi e attribuirli un ambito cronologico e geografico. Grazie al loro studio è quindi possibile comprendere il livello tecnologico dei più antichi gruppi umani e le relative scelte economiche. Collegato allo studio dei reperti litici è di fondamentale importanza il laboratorio di traceologia. Con specifiche osservazioni al microscopio è possibile infatti riconoscere l'uso che era stato fatto del singolo manufatto e capire quale materia prima aveva lavorato e in che modo. Di grande rilevanza per l'area di preistoria è il Laboratorio di Archeologia Sperimentale, che si basa sulla ricostruzione e riproduzione dei manufatti antichi, sia oggetti che strutture. L'interesse di ricerca è molto ampio, spazia dallo studio dei manufatti litici e ceramici fino a quello sui manufatti in materia dura animale e in metallo. I risultati dell'archeologia sperimentale sono utili nei parchi e nei musei, per raccontare al pubblico quello che si conosce del passato. Il Laboratorio di Antropologia è dedicato allo studio dello scheletro umano e alla sua evoluzione. Con questa attività, correlata al corso di archeologia funeraria, è possibile apprendere nozioni di antropologia fisica o di riconoscimento dei distretti scheletrici. Peculiari del laboratorio è la possibilità di prendere visione delle collezioni di copie di crani di differenti tipi umani che hanno caratterizzato il processo di ominazione. Il Laboratorio di Informatica applicato alla ricerca preistorica è dedicato ad attività di gestione e di archiviazione delle informazioni con database GIS e all'acquisizione ed elaborazione digitale dei dati di scavo, utili ad interpretare i contesti preistorici a scala sito e a scala territorio. Le analisi spaziali dei dati sono fortemente correlate anche alla ricerca sui paesaggi preistorici. All'interno di questo laboratorio sono svolte diverse attività di resa tridimensionale di manufatti e di contesti, utili per la ricerca ma anche per migliorare la fruizione e l'accessibilità al pubblico delle evidenze archeologiche.